Salve e benvenuti di nuovo al nostro angolo di gastronomia scasareggia. Oggi vi insegnerò come preparare un pranzo frugale con riso in bianco e sanguinacci. Quindi, seguitemi che vi passo a illustrare le fasi della preparazione, utensili necessari per la preparazione del riso e del sanguinaccio. Un tegamino di ghisa, un padellino, un pentolino, meglio dire, che lo riempiremo d'acqua, poi vi faccio vedere come, dei sanguinacci. Questa è la misura di riso che sono intenzionata a fare, poi diventa il doppio. E questo è il riso. Riso gallo, Carolina c'hai ricchi chichi ricchi no chichi ricchi o quello era geriscotti non so vabbè siccome a me piace prendere l'amido del riso molti lo lavano ma l'amido forse voi non lo sapete È anti quindi fa bene l'amido del riso poi se c'è dei problemi allo stomaco quindi io ho prendo riso integrale o comunque non lavo mai il riso perché vi spiego un trucco allora si mette la dose di riso che voi potete farne di meno e poi dovete mettere sempre due misure uguali a quelle Avete messo del riso di acqua una. Poi, se ne manca durante la cauzione, ne metterete dell'altra acqua, ma grosso modo, una misura di riso e due d'acqua. Quindi, se è meno riso, meno acqua. Ecco fatto. Ed una punta di sale dell'Himalaya perché si andrà a restringere l'acqua. Poi questo viene bello cremoso, almeno così dice la confezione di riso gallo, e quindi eh, assorbirà tutta l'acqua, poi vi farò vedere alla fine cozione come rimane, e quindi il sale si concentra. Ecco, facciamo il fuoco e lo mettiamo a fuoco medio. Poi quando bollisce lo andiamo a diminuire magari. Irroriamo nel nostro tegamino di ghisa un po' di olio perché il sanguinaccio non ci deve aderire. Poi se è in eccesso ci passiamo un foglietto oppure lo untiamo col dito. sette sanguinacci occhio e croce tre più o meno sono come uno grande quindi per oggi me ne voglio fare solo tre gli altri li metterò in frigo speriamo che non gli esca il contenuto ecco qua nel padellino gli schiaffo tutti e tre perché già sono cotti i sanguinacci voi lo sapevate però bisogna un po' rossolarli. Ecco qua. Che lo metto al minimo. Lo metto al minimo perché intanto che si fa il riso si, si più che rosolano, conserviamo con il cellophane i sanguinacci rimanenti e li mettiamo in frigo ecco fatto li riponiamo in frigo In pratica adesso dobbiamo controllare il riso perché si va si deve lo possiamo mantenere stappato. Già si sta eh, si sta addensando. Qua è meglio non lasciare il coperchio perché si deve addensare, deve assorbire tutta l'acqua e deve evaporare l'acqua. Non accendo la ventola d'aspirazione perché altrimenti non, non si sente la mia bella voce però già si sta adensando sentiamo un po la fiamma poi io non, non ho preso il tempo ma dice che c'è una cozione di 13 minuti quindi prendiamo il tempo da adesso beh questa è l'attuale situazione continuerà a filmare fra qualche minuto quando le cose saranno più chiare adesso si sta tutto in fase di preparazione insomma grazie a quante di voi e quanti di voi apprezzano i miei tutorial di gastronomia casariccia adesso ne ho fatto un altro dopo tanto tempo andiamo a riporre il cellophane nel suo cassetto della cucina che qua stanno un po le cose in giro il cibo continua a cucinarsi e uno non può distrarsi e si sta preparando tutto come deve i sanguinacci stanno crepitando nel tegamino di ghisa e il riso si sta restringendo adesso vi farò vedere ecco il riso che in pratica si sta restringendo fa tanta schiuma perché L'amido, che è prezioso per l'organismo, l'amido. Chiedetelo a un dietista, a un igienista. Chi rinuncia all'amido? Chi lava troppo il riso? Eh, rinuncia a un prezioso ingrediente per la salute. Non so che qualità ci abbia, ma l'amido è molto importante, non, non solo a stirare i colletti e i polsi delle camicie. E poi qua si stanno facendo i nostri sanguinacci ecco qua come si restringe la, il riso che scioglie l'amido poi io non so diceva 13 minuti ma magari ecco si sta un po attaccando quindi devo abbassare il fuoco sembra proprio lava guardate guardate sembra lava Non so se si apprezza poi il vapore il vapore della cottura delle de, de due cose mi impedisce di filmare meglio ma guardate guardate come si addensa. così mi sembra che ha lo stile giapponese compatto no soltanto che non cremoso loro hanno un riso che si gonfia diventa compatto perché gli evaporano l'acqua ma non diventa cremoso perché non diventi cremoso, si può interrompere la cozione con mettendolo al freddo oppure lasciandolo riposare. Beh, adesso devo attendere ai fornelli. Perché il cibo si cucini bene. Grosso modo, dovrebbero mancare dai 5 a 10 minuti per il riso e poi dargli qualche giravolta e sanguinarci nel tegame di ghisa nel tegamino comunque eh, adesso non posso eh, continuare a filmarmi vi farò vedere quando il piatto spero non solo che il piatto del giorno sia di vostro grado ma anche eh, che vi dia dello spunto a cucinare poi per conto vostro nel riso ci potete mettere dell'aglio che viene bollito e vermifugo lo potete condimentare con olio con burro con quello che volete e li potete mettere sopra un uovo fritto e il sanguinaccio accanto al riso ma adesso Vado a cucinare, altrimenti tanto mi filmo, poi mando a scatafascio tutto. Ci rivediamo fra poco quando il piatto. Ciao. Sentite il crepitare dei sanguinacci? sentite lo sbuffare del riso che gli ho aggiunto dell'acqua bollita sembra come l'etna che ha ripreso a eruttare c'è degli spifferi degli, degli sbuffi e ecco. sogni ogni tanto dargli una girata soprattutto in questa fase controllare che sia pronto mm. mi sembra che sì in 30 secondi lo spengo poi lo farò riposare a coperchio chi chiuso bello cremoso così viene ancora più cremoso il riso di qualità cremosa adesso lo tappo lo lascerò 30 secondi un minuto ebbene sì cari amiche ed amici Arrivato il momento più teso, il momento che voi attendavate, forse fin dall'inizio. Il momento di inchiatare. Ho accelerato i sanguinaci. Il riso l'ho lasciato aspettando. Vediamo quello che è venuto fuori. Bello cremoso. Bene. Qua ci abbiamo i sanguinacci ci abbiamo il riso Prendiamo il cucchiaione Chiudiamo il gas dei sanguinacci E serviamo una bella porzione di riso... Ops, perdono, non vi faccio vedere. Poi prendiamo i sanguinacci. Gli mettiamo accanto che uno è già scoppiato e gli mettiamo il riso il formaggio che previamente è stato già grattato lo mangio così il riso perché in questo modo già c'è il grasso dei sanguinaci magari gli potrei mettere un filo d'olio extravergine di oliva ecco ho impiattato il piatto del giorno spero vi piaccia allora care amiche e cari amici come direbbe master chef Buon appetito a tutte e tutti voi, grazie per avermi accompagnato in questa ricetta. Lasciate i vostri commentari qui sotto e condividete il video affinché altri possano guardare la ricetta, perché adesso non mangio soltanto ma cucino per un'evoluzione che ho fatto, e possono commentare la ricetta e condividerla con altri. Se avete delle variazioni da suggerirmi, fatelo e soprattutto dategli like o dislike e commentate se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto e soprattutto aiutatemi comparti, condividendo il video con altri. Un saluto Hortus Biologico San Alessandro Arcangeli, andreta Bloom. Eh, vabbè, Lolo Tech, uno, tutti quanti gli altri. Poi vi saluterò in un video sempre che commentiate questo video mio. A tutti i nuovi e le nuove telespettatori e telespettatrici video miei commentate più io a fine video vi saluto ciao e lasciate i vostri commentari o qui sotto il video o sotto il video gli altri video miei che guardate e nella community del mio canale ciao ciao